Per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo è importante capire quali sono gli inquinanti da eliminare e soprattutto da dove provengono. Il nostro nemico principale si chiama polveri fini, particelle invisibili e così piccole da superare le naturali barriere di difesa dell'organismo causando tumori nell'uomo e danneggiando la vita animale e vegetale. Circa il 15% è di origine naturale, tutto il resto è prodotto dalle attività umane. Ma come le produciamo? È curioso scoprire che solo il 30% delle polveri prodotte dall'uomo si forma in modo diretto. Il restante 70% si produce invece immettendo nell'atmosfera inquinanti che, in origine, non sono polveri, ma nel tempo tendono a diventarlo. Per le polveri prodotte in modo diretto, le origini principali sono la combustione interna dei motori a scoppio e quella delle caldaie per la produzione di calore. Nella nostra regione, il traffico e le attività di trasporto producono infatti circa il 45% delle emissioni dirette e un peso rilevante va attribuito alle emissioni dei motori diesel. I settori commerciale, e residenziale producono circa il 40% delle polveri dirette, in larga parte provenienti dall'uso di biomassa per il riscaldamento, ovvero di legna e pellet. Seguono poi nella classifica dei produttori diretti l'industria con il 12% e l'agricoltura con il 3%. Fino qui i dati sono abbastanza prevedibili, tranne forse quelli del grande impatto prodotto dalla combustione delle biomasse, che interessa prevalentemente il periodo invernale. Quando si affronta il tema delle emissioni indirette, le sorprese aumentano. Le sostanze che fanno da precursori alla formazione di polveri sono gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo, l'ammoniaca e i composti organici volatili. Gli ossidi di azoto e di zolfo sono prodotti principalmente dalle attività di trasporto e da quelle industriali. Anche in questo caso il ruolo dei processi di combustione è rilevante, anche quello del metano e del biogas. Per quanto riguarda l'ammoniaca, quasi tutta la produzione ed emissione è da imputare al comparto agricolo, in particolar modo alle attività di spandimento dei liquami prodotti dall'allevamento. I composti organici volatili derivano invece prevalentemente dalla produzione e dall'uso di solventi. Ma come possiamo ridurre queste emissioni nocive? Spire contiene una serie di misure adatte ad abbattere la produzione diretta e indiretta di polveri e, come si può capire da questi dati, la responsabilità delle emissioni è largamente condivisa. Dobbiamo quindi modificare profondamente il nostro sistema di trasporti, orientandoci verso una mobilità collettiva ad impatto ambientale minimo, mezzi pubblici elettrici, mobilità pedonale, biciclette e veicoli condivisi. Ridurre l'uso della combustione per il riscaldamento degli edifici, coibentando quello che già esiste e costruendo il nuovo con altissimi standard di efficienza termica. Più in generale, ridurre il consumo di risorse, perché le attività industriali, la produzione e il trasporto di beni, contribuiscono alle emissioni nocive. Per quanto riguarda il cibo, ridurre la lunghezza delle filiere per abbattere le emissioni legate ai trasporti e promuovere corrette pratiche agricole per eliminare la diffusione di precursori delle polveri come l'ammoniaca. Molti di questi accorgimenti, oltre a preservare la qualità dell'aria, servono anche a combattere le modificazioni dell'atmosfera responsabili dei cambiamenti climatici e questo ne rafforza urgenza e importanza, rendendo il PAIR uno degli strumenti di programmazione chiave per il futuro della regione.